Ciao a tutti. Oggi prepareremo la crema chantilly. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: panna fresca, latte intero, zucchero, vanillina, tuorli, amido di mais, aroma rum e burro. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo la panna in congelatore che ci servirà più tardi per essere montata. Nel frattempo prepariamo la crema, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. fermiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il latte il burro l'amido di mais i tuorli la vanillina e l'aroma di rum. La facciamo cuocere per 8 minuti 90 gradi velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola intiepidire. Adesso andremo a montare la panna. Abbiamo ripreso la panna dal congelatore, posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo la panna. La facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5 la panna è ben montata trasferiamola nella ciotola con la crema amalgamiamo delicatamente con la spatola la crema è pronta crema chantilly ideale per farcire torte vignè viennesi si conserva in frigo per uno o due giorni grazie e alla prossima ricetta